Buongiorno. Maria Teresa Giani è una di quelle poetesse che lavorano in silenzio, appartate, senza fare chiasso, rumore, proclamare eh, di aver vinto premi a destra e a sinistra, tant'è che è perfino difficile trovare una sua nota curriculare. Io, fortunatamente, ho molti suoi libri e la trago da uno di questi, Il sogno del mondo, solo per dire che è nata nel 1943 a Uboldo, in provincia di Varese, dove vive. Ha insegnato inglese nella scuola media. Ha pubblicato e via dicendo, poi elenca qualche libro, eh, io ne possiedo svariati, Nel profondo alto, edito da L'Adolfi, Alle radici del principio, sempre edito da L'Adolfi, e sempre edito da L'Adolfi prima della luce, Questa forza di pace edito da Leoni, e voglio parlare oggi di L'integrità del mondo edito da Contatti ho questi libri perché me li manda lei come talvolta si usa fare fra addetti ai lavori è una poesia di pensiero vertiginosamente proiettata all'indagine della metafisica un endecasillabo estremamente elegante riesce sempre a centrare un obiettivo naturalmente fantastico pescato nel cuore del creato e del creatore. L'integrità del mondo non fa eccezione. Vi leggo un paio di testi, questo è un libro, è più recente, è uscito nel 22, per l'appunto. Eh, una delle prime parole si intitola In morte e segue in tre eh, momenti. Io vi leggo solo il primo, La Materia. Si Rivolge a un tu, e non si sa se sia la persona scomparsa oppure Dio. Dove tu sia non è dato sapere. Se fossi te, vorrei essere libera nell'etere, un pensare palese, e brezza pura i sensi, e sottile tanto da penetrare rocce interdette, infiltrandone l'aspro grigiore d'anime spente, addolcendo nel gelo con vibrazioni di canto suadente, ed esplorandone gli arabeschi di quarzo e d'argento, le pomici e lo zolfo dei primitivi ribollimenti dell'interiore attingervi il filo rosso di fuoco e di sangue che orienta l'universo dai sepolcri di polveri, agli altari di luce e come in vita così nei labirinti della morte, farmene guidare. La luce è una dominante perché è l'obiettivo della ricerca poetica di Maria Teresa Giani. Chiudo con il destino finale delle parole. Comuni o preziose le parole? domestiche o profetiche, nei salmi della Chiesa, asservite ai cimenti sanguinosi della storia o sublimate nei letterari tormenti di amore e morte, torneranno infine al loro primo afflato di moti d'anima che, trascesi in sguardi, screzzino gli spazi di fluidi messaggi Onde musicali come culle di senso e melodia di toni a danzare nella luce del mare dello spirito. Maria Teresa Giani, L'integrità del mondo, Contatti 2022. Grazie e arrivederci.